Uuuuh, Castelluccia sarebbe un'antica come leggiamo un'antica torre lungo luogo di svago dei giovani principi di Borbone Il 1769, uno dei principali collaborati da Luigi Van Vitelli e l'architetto Francesco Colleccini nel 1723 1800 1808 Fu utilizzato anche per esercitazioni militari. Ragazzi sto rischiando di morire con animali giganteschi Al momento è chiusa la villa Però sembra stupenda da fuori Mi è stata costituta anche molto bene A parte il lago sotto Che fa schifo eh? A parte gli scherzi è molto carino Ragazzi io spero che stanno le telecamere Perché se ti succede qualcosa E qua in mezzo qualcosa ti punge O a qualcuno Legge qualche animale Veramente non so come come uscirne da qua e poi non mi ricordo neanche l'uscita oddio ah eccola se mi stavo per perdere se questa è l'uscita ho sbagliato se ce ne stanno 150 di vie e non riesco a capire qual è l'uscita pensate Anzi, vi dico, non riesco a visitarla tutta perché è troppo grande. È, escono 150 vie all'improvviso, anche nei boschi, specialmente nei boschi che stanno troppi animali. Meglio di no, evitiamo.